p p pizza pizza Summer Beach Barbecue ch, -ch, -ch, -ch, -ch, -ch, -ch, -ch. <laughs> oh.. Aspettami un attimo! Vado a rispondere! Ah, e comunque, mm. guarda che la partita è appena cominciata! Mm. Brony ha vinto 121 volte di seguito. No, non ce la mm. fate a tornare! Ok, va bene. Mi raccomando, fate attenzione. Ah, Ma gli ha detto che non riescono a tornare in tempo. Credo che ci toccherà arrangiarci con del pane stasera. Mm? Bronia, cucina adesso. Però del pane non sarebbe male. Mm. E queste? Stufato di carne in scatola. Va bene, ma perché le tieni sotto al letto? Scorta di emergenza. E questo allora? È un simbolo di vero onore. Mm. Bronia ora attenderà qui per 30 minuti. è ora di mangiare oh. mm. che buono è così tanto buono che non riesco proprio a smettere di mangiarlo chiana Prova ad inzuppare il pane nel bors. Oh. Ma questo sapore è veramente lo stesso pane invecchiato di prima? Oh. Oh. È buonissimo, Bronia, no? Sì. <ride> oh. Siamo arrivate, finalmente. Sarete affamate, immagino. Vi preparo subito qualcosa. Stai tranquilla, May. Bronia ha già preparato oh. dell'ottimo bors. Oh. Dovresti provarlo anche mm. tu, Miko, e dopo ti farà un bel massaggio. Mm. Brogna, che cos'è quel sorrisetto? Mm. Oh. Tontiana, non capirebbe neanche se glielo spiegassi. Ma